Carissimi, siamo qui nel Battistero a San Giovanni Laterano. Qui fu costruita la prima cattedrale da Costantino e ritratto anche in un affresco l'evento dell'affidamento dell alla croce di Gesù. In oximum vincit, nel segno di Gesù. Ecco, l'imperatore ha vinto. E' così. Questo ci dice la storia, la leggenda, che Costantino ha trovato la fede, ha trovato la fede nel segno della croce. e Questo fonte battesimale ci rimanda anche alle nostre origini, alla nostra vita di fede. Interessante iniziare qui la riflessione per questa domenica, perché anticamente quando si celebrava il battesimo c'era un rito non importante, tra gli riti esplicativi, che prevedeva che si ponesse un, un po' di sale, un po' di sale sulla bocca del, del bambino, del, del catecumeno. Poi questo rito non essenziale è stato escluso, c'è tutto un lavoro sui sacramenti che è stato fatto dalla Chiesa e tra l'altro mi permetto di segnalare un mio lavoro, questo libro, Sacramenti e inculturazione, in cui faccio tutto una, uno studio, una riflessione sulla inculturazione dei sacramenti nei vari luoghi, nelle varie realtà ecclesiali, nelle nuove, nei territori evangelizzati. E questo è un tema del sale che il Vangelo ha ci indica che Gesù stesso eh, ci esorta ad essere sale, e luce della terra, appunto, ci fa capire quanto sia importante con la nostra vita, ecco, contagiare, dare sapore a tutto quello che facciamo, dare un significato nuovo, una svolta nuova. Noi possiamo essere sale, sale non perde sapore effettivamente in se stesso, però siamo noi che Talvolta non diamo vigore, non diamo forza ai sacramenti che abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, dovremmo testimoniarlo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, invece talvolta rimaniamo nelle tenebre, nel chiuso di noi stessi. Non siamo luce, come Gesù ci chiede. non siamo. Del resto noi non possiamo essere in assoluto la luce perché è Gesù la luce, noi possiamo rifletterla, questa luce di Cristo, come la luna riflette il sole, la luce del sole, però non siamo noi la luce, però certamente possiamo essere un segno di luce, possiamo portare la luce di Cristo, possiamo accenderci, ecco, possiamo brillare di questa luce, possiamo essere anche un fuoco che divampa, è una questione di amore. Se uno ha incontrato la luce, se uno l'ha ricevuta questa luce, e riesce anche a rimanere così intimamente unito alla luce del Signore, poi questa luce è chiaro che la può anche testimoniare e può avvolgere anche eh, coloro che incontra nella vita in questa luce. Si tratta allora di dare da mangiare all'affamato, ci cioè ricorda la prima lettura di questa domenica di Isaia, si tratta ecco di fare opere buone, essere luce significa proprio questo. Significa offrire nuove opportunità, offrire il perdono a chi ha sbagliato, riconciliarsi, perdonarsi a vicenda, significa aprire spiragli nuovi, mondi nuovi e inaugurare un tempo nuovo, un rinnovamento, una luce che dà vigore, che dà forza, che dà gioia, che dà calore. Questa luce viene dal Signore, viene anche dai sacramenti. E quanto ho voluto scrivere anche in questo libro, i sacramenti sono la fonte della vita cristiana, i sacramenti. Ecco, ci introducono nella vita cristiana, costruiscono la Chiesa, ma è la Chiesa che anche ecco, ci dà i sacramenti, li costruisce, li fonda e li, nel nome di Gesù, ecco, secondo gli insegnamenti di Gesù, ci dà un'occasione attraverso i sacramenti ecco, di incontrare il Signore, di toccare la grazia di Dio che il Signore ecco, ci, ci insegni, veramente ci dia la gioia di essere buoni cristiani, di essere luce per questo mondo che talvolta sembra rannicchiarsi, rinchiudersi nelle tenebre. Buona domenica.